Presidente, Vado sempre in economia dei tempi a illustrare brevemente i tre emendamenti presentati per la delibera che sono il frutto, come abbiamo detto, del confronto durato diversi mesi e dall'altra parte c'era necess la necessità di integrare delle modifiche normative che sono intervenute dal momento del protocollo ad oggi. Sono tre emendamenti. E in particolare mi soffermo a eh, evidenziare le vere modifiche introdotte, quindi aggiuntive, che riguardano da una parte misure inerenti alla tutela dei lavoratori impiegati nei servizi, dall'altra la previsione di sistemi di formazione continua del personale, come è emerso anche durante la discussione eh, generale, formazione che è assolutamente necessaria per favorire un approccio multidisciplinare, L'ultima modifica riguarda invece una definizione più puntuale del gruppo di lavoro che accompagnerà il percorso partecipato, un gruppo di lavoro composto sia dall'assessore dall o un suo delegato, dal delegato all'accessibilità universale di Roma Capitale, il direttore del Dipartimento competente i presidenti o loro delegati delle consulte cittadina e municipali competenti per la disabilità, un rappresentante per ognuna delle federazioni rappresentative delle persone con disabilità, tre rappresentanti del terzo settore, come annunciava e richiedeva giustamente il consigliere Fiomeni poco fa, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e rappresentanti, un numero adeguato di rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle persone anziane. Quindi con questo chiudo l'illustrazione dei tre emendamenti, Presidente, esprimendo il voto favorevole della maggioranza. Grazie.